Eh, questi incontri, questi webinar sono appunto promossi da Wikimedia Italia, magari molti di voi eh, ci conoscono, magari altri no. Eh, Wikimedia Italia è l'associazione che si occupa di promuovere la conoscenza libera in Italia e lo sviluppo, e la diffusione dei progetti Wikimedia, il più famoso è Wikipedia, ma ce ne sono anche tanti altri, eh, poi, magari appunto, ne parleremo anche nel corso di questo incontro. Eh, questo incontro, in particolare, ehm, so che tanti di voi sono bibliotecari. Eh, questo incontro riguarda una campagna eh, che inizia proprio oggi. Eh, si chiama One Lib One Ref ed è una campagna che stimola i bibliotecari eh, che sono a contatto con tante fonti eh, a contribuire a rendere più attendibile eh, eh, Wikipedia inserendo proprio dei riferimenti nell'enciclopedia libera. Io non vi dico di più sulla campagna perché lo scopo di questo webinar è proprio scoprire di più e abbiamo delle relatrici titolate molto più di me a parlarne. E questo webinar sarà registrato, quindi sarà possibile rivederlo sul nostro canale YouTube, eh, dove trovate anche tanti altri contenuti. E quindi, niente, mi taccio per tutte le domande, chat, oppure alzate la mano e lascio la parola, direi, a Silvia, che Silvia Bruni, della biblioteca Wikipedia e bibliotecaria, che ci racconta un po' di più. Sì, buonasera a tutte e a tutti. E questo incontro sarà: abbiamo pensato di fare un incontro molto breve, quindi insomma, saranno appunto i nostri, eh, ci siamo coordinate sulle cose che, che, ci, va, che ci sembrano importanti, importanti da dirvi, però. Eh, non vogliamo nemmeno appesantire troppo e, eh, e però ovviamente eh, la discussione insomma, ci fa piacere anche se fate domande se intervenite no? adotterei una delle regole principali di Wikipedia che è per l'appunto no? il non essere timidi e, e il non essere timide visto che sicuramente ci sarà una prevalenza femminile direi, immagino eh, quindi ecco, ci fa molto piacere se eh, ci fate domande, ma anche vi diciamo che ehm, potete anche, come dire, la nostra idea, anche eh, l'idea di fare il webinar è anche quella di creare un gruppo, no? creare un gruppo di lavoro Intorno a questa campagna, che siamo disponibili anche eh, a, cioè, che siamo disp e siamo disponibili e sosteniamo e siamo disponibili anche a sostenere chi partecipa per difficoltà di qualsiasi tipo. Quindi poi vi daremo anche tutti i riferimenti per, eh, per avere sostegno, per contattarci per qualsiasi difficoltà, eh, che è un po' nella filosofia collaborativa e cooperativa di. Eh, dei progetti wikimedia eh, io appunto il mio ruolo sarà quello un po di parlarvi della biblioteca di wikipedia che è un'iniziativa nata all'interno di wikipedia eh, per l'italia il ramo italiano nel 2018 eh, ed è un progetto di servizio eh? Wikipedia è, ora parliamo di Wikipedia ma vale un po' per tutti i progetti coordinati da Wikimedia eh, sono moltissime le iniziative a sostegno e i progetti interni a sostegno eh, del lavoro dei wikipediani in questo caso eh, lo scopo della biblioteca di Wikipedia è quello di eh, aiutare i wikipediani a recuperare le fonti eh, le fonti, non a caso il, questa campagna di questo si occupa, le fonti sono il presupposto dell'esistenza dell stessa di Wikipedia, una voce Wikipedia che è sempre, eh, un, non è mai una, un contenuto originale, non è mai un saggio, eh, ma viene da, nasce dalla rielaborazione di altre fonti. Per questo le fonti sono come dire il, i semi, no? Senza le fonti Wikipedia non può, le voci di Wikipedia non possono nascere. Ed è per questo che Wikipedia è il contesto ideale per le biblioteche e per chi nelle biblioteche lavora. Ma non solo, eh? non a caso esiste un progetto Glam. No, GLAM è l'acronimo eh, che sta per eh, Galleries, Libraries, Archives and Museums. Quindi, diciamo quello che nel mondo fuori, fuori Wiki è il MAB, no? il coordinamento che sta per coordinamento, Il coordinamento fondato da AI, e ICOM, ma è anche eh, l'acronimo ormai che viene utilizzato abitualmente per parlare di biblioteche, archivi e, eh, e musei. Eh, e in questo caso ci tengo in modo particolare anche a chiamare in causa i, gli, gli archivisti e chi lavora nei musei, che, appunto perché le, la notizia di questo webinar è stata mandata anche a dei contatti Mab, eh, spero che quindi stiano presenti non solo bibliotecari, proprio perché il problema delle fonti è comune, non solo... Eh, no, le fonti sono diciamo, tutte le nostre istituzioni, le istituzioni, chiamiamole della memoria, tanto per capirci, che conservano fonti, eh, che conservano documenti, eh, eh, come dire, hanno il, la possibilità di mettere a disposizione le loro collezioni per i wikipediani tutti. Eh, quindi eh, Wikipedia è un bellissimo laboratorio MAB, no? non avrebbe alcun senso riprodurre nel mondo virtuale le divisioni amministrative e istituzionali che nascono da una storia. Eh, no? eh, che, che, che ci è nota ma che sul mondo virtuale davvero perde completamente di consistenza quindi in questo senso quando diremo bibliotecari o bibliotecarie perché ci scapperà perché questo è quello che facciamo e siamo eh, però pensatevi sempre inclusi e qui mi rivolgo anche agli archivisti e agli operatori museali non vi sentiate esclusi eh, perché non si sentono esclusi e eh, eh, eh, quindi ritornando alla biblioteca di Wikipedia la biblioteca di Wikipedia è un servizio a cui i, i, i wikipediani si rivolgono eh, per chiedere informazioni e per chiedere soprattutto fonti a questo proposito, a questo scopo è stato attivato un partenariato con Nilde Nilde è la principale rete di scambio di documenti tra biblioteche una rete per il prestito, per le, la fornitura di documenti e il prestito interbibliotecario eh, che si è resa disponibile a ospitare la biblioteca wikipedia nonostante la nostra realtà non abbia documenti da scambiare cioè noi non abbiamo una collezione no? la biblioteca di wikipedia nasce sul principio che le fonti sono già presenti in altri contesti e che lo scopo è quello di orientare i wikipediani non tanto di eh, costruire eh, un'altra un collezione eh, e questo è interessante perché dimostra anche una grande apertura di Milde e delle reti bibliotecarie, direi in generale, no? a pensare. Eh, no, il mondo di Wikipedia come un'opportunità cioè in fondo no, ci piace chiamare i wikipediani degli impollinatori di fonti cioè quello che eh, fa un wikipediano quando costruisce la voce o una wikipediana e le differenze di genere pesano anche in Wikipedia quindi è bene che ce lo ricordiamo che siamo uomini e donne e, mh, ecco, quello che fa appunto è quello di prelevare delle fonti e metterle a disposizione di tutti in forma di citazione, ma anche in forma di link laddove è possibile, eh, come a, eh, diciamo, a sostegno della, della voce che ha scritto. Molta parte delle nostre collezioni, nostre intendo come istituzioni MAB, per l'appunto non sono disponibili sul web. Solo una piccola parte purtroppo è eh, accessibile perché nasce in formato digitale o perché è stata digitalizzata. Eh, a questo scopo, appunto, eh, eh, anche per questo no, la, la biblioteca di Wikipedia ha una funzione, no? proprio per cercare di dare visibilità sul web anche eh, a, a quelle fonti che sono eh, invece in formato solo cartaceo. E in questo senso può essere un servizio anche rivolto a tutti coloro che individuano una fonte su Wikipedia, Wikipedia è anche un grande eh, deposito di citazioni bibliografiche e che sono interessati a consultare eh, documenti non accessibili online. Eh, quindi in questo senso la campagna One Libre, Libro One RF che tra l'altro nasce dalla casa madre di Wikipedia Library, oltre che da Wikimedia. Eh, quindi la versione in, in inglese del, del nostro progetto è, eh, come dire, è assolutamente integrata, con, fa assolutamente parte dei nostri obiettivi di lavoro. Eh, in questo senso la nostra funzione è stata quella proprio di portare qui eh, le tante persone che si sono collegate oggi e quelle che ci rivedranno eh, dare visibilità alla campagna fuori dal contesto wikimediano e wikipediano che ha moltissimi canali informativi e comunicativi ma che ancora così non è, ehm, ehm, non è eh, inserito a tutti gli effetti nei circuiti di comunicazione fra Uh, operatori MAB diciamo a questo punto uh, quindi noi abbiamo fatto un ruolo di divulgazione esterna e uh, abbiamo pensato che per lanciare la campagna no a differenza di altri anni dove uh, la campagna era rimasta più interna al mondo appunto wikipediano uh, no, la nostra idea è stata quella di organizzare questo webinar per dare anche dei consigli, alla fine non è mai niente di così complicato da un punto di vista tecnico no? il, il, contesto, il contesto wiki. Eh, quindi può essere utile un breve webinar come questo per rendervi autonomi e speriamo che voi e la vostra istituzione vogliate e possiate partecipare, cioè sicuramente quello che farete andrà a beneficio di tutti, anche di tutta la comunità non solo wikipediana ma anche di chi andrà a vedere quelle voci e magari troverà dei riferimenti bibliografici utili per approfondire la sua ricerca eh, e per la vostra istituzione che magari quelle fonti le possiede e le, eh, e le può rendere maggiormente visibili. Eh, quindi scopriamo come, lascio la parola a Alessandra, grazie. Prima di, ehm, di andare con Alessandra, scusate sono sempre Francesca, nella chat giustamente Susanna eh, Giaccai, eh, che è una nostra socia, ha messo il link al progetto La Biblioteca Wikipedia, quindi se volete dare un'occhiata nella chat trovate il link. Scusate, vai Alessandra. sì. Dunque, fra le varie campagne che la Wikimedia Foundation mette in campo per avvicinare i professionisti della cultura ai progetti wiki, sicuramente quella ritagliata più precisamente sulla figura del bibliotecario è proprio One Live, che come diceva prima anche Francesca, eh, significa One Librarian, One Reference, cioè un bibliotecario una fonte. Eh, per questa campagna è stato ideato dall'IFRA un claim piuttosto evocativo, e cioè immagina un mondo in cui ogni bibliotecario aggiunga una fonte in wikipedia eh, l'iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel gennaio del 2016 in occasione del quindicesimo compleanno di wikipedia eh, il momento in cui è stato chiesto ai bibliotecari di tutto di tutto il mondo di portare diciamo simbolicamente in dono una citazione bibliografica all'enciclopedia libera ovviamente per renderla più eh, attendibile eh, la campagna la prima campagna è stata immediatamente supportata anche da uh, partner istituzionali molto uh, prestigiosi come ad esempio lo CLC, uh, JSTOR, store l'IFLA um, ed è stata molto alta soprattutto la partecipazione delle biblioteche americane come ad esempio l'Harvard Library o la Virginia Tech però l'evento in realtà ha coinvolto anche molte biblioteche bibliotecari del, europee quindi uh, ad esempio in Spagna è stata molto attiva la rete catalana delle biblioteche pubbliche eh, anche in Gran Bretagna, in Francia, in Olanda e non ultima anche l'Italia. Ehm, in alcuni casi come ad esempio mh, presso la Biblioteca Nazionale del Galles eh, sono state organizzate proprio delle vere e proprie competizioni fra colleghi oppure pause e caffè a tema, eh, festicciole in biblioteca anche, eh, per raggiungere il, ma il, il maggior numero possibile di citazioni. Eh, la campagna oggi viene lanciata due volte l'anno una coincide sempre con il compleanno di Wikipedia quindi sempre eh, a gennaio più o meno da metà, met da metà gennaio fino a inizio febbraio e l'altra eh, come abbiamo visto proprio fra metà maggio e inizio giugno e, e in quest'anno quest inizia proprio oggi in realtà però gli edit insomma, si possono fare durante tutto, tutto l'anno eh, voglio parlare un po' di numeri brevemente perché non vi voglio tediare, eh, dicendo che eh, grazie a un tool sviluppato dalla, dai Wikimedia Labs che, eh, si è potuto fare un'analisi parziale dei dati relativi alla campagna. Parliamo di circa 45.000 modifiche su 30.000 pagine, eh, eseguite da 3.000 contributori in più di 50 versioni linguistiche. Queste sono stime a ribasso perché tengono conto solo esclusiva ed esclusivamente dell'hashtag, cioè dell'inserimento dell'hashtag wali.vrf nell'oggetto della modifica. Uh, capirete ovviamente che se un, ha, cioè un se un utente ha sbagliato a scrivere l'hashtag o semplicemente ha dimenticato, uh, in realtà il, non, è stato non è stata conteggiata quella modifica. Quindi in, in pratica sicuramente si è stimato che eh, il numero delle modifiche è molto più alto, così come il numero dei, dei contributori. Uh, per quanto riguarda le varie versioni linguistiche, ovviamente quella inglese e quella forte in assoluto, in inglese insomma la più forte in assoluto con circa 15.000 eh, modifiche e dieci, quasi 10.000 pagine raggiunte. Eh, segue poi quella francese e poi si collocano delle realtà, real, delle realtà più piccole da questo punto di vista, quindi eh, quella li, la wikipedia in lingua ebraica quella in lingua serba e catalana eh, per quanto riguarda l'Italia, eh, diciamo che anche noi abbiamo partecipato con numeri però piuttosto bassi, quindi circa 530 revisioni tre, su 355 pagine per 29 utenti. E, e come diceva Silvia, lo scopo di questo webinar è proprio quello eh. di far appassionare la comunità bibliotecaria, ma non solo, anche eh, quella relativa agli archivi, ai musei e, e tutti i professionisti della cultura in generale. E quindi far crescere, eh. ma anche gli utenti, eh, qualsiasi tipo di utente del, dei progetti wiki e quindi di conseguenza di far crescere questi questi numeri eh. ehm, dalla prima campagna in poi quasi tutte le versioni linguistiche hanno visto eh. nel corso degli anni un un significativo aumento dei contributi questo perché rispetto alla prima edizione ci sono stati vari elementi che hanno motivato un numero sempre più alto di utenti alla partecipazione in primo luogo come dicevamo una durata maggiore della campagna perché inizialmente si teneva solo una volta all'anno appunto quindi a inizio anno a gennaio ehm, poi anche il il fatto che eh, c'è stata una diffusione capillare delle informazioni e delle notizie relative all'evento sui social network, soprattutto su Twitter, eh, ma anche sulla letteratura professionale perché sappiamo che eh, anche qui in Italia sono eh, stati pubblicati vari articoli sull'argomento mm, anche la condivisione all'interno delle varie comunità bibliotecarie sia delle varie attività relative ma anche l'organizzazione proprio di incontri ed eventi ad hoc ha aiutato moltissimo e poi eh, il, sicuramente l'endorsement fortissimo e costante dell'IFLA che ha sostenuto l'iniziativa a livello mondiale in molti e modi eh, al termine della prima campagna, eh, stimolati dai risultati raggiunti e dai vantaggi conseguiti dalle varie comunità coinvolte, eh, un gruppo di volontari composto dai bibliotecari afferenti all'IFLA, ehm, all'UNESCO e anche a molte biblioteche, ma del calibro anche della British Library, eh, insieme dei, ai referenti della Wikipedia Library, sono impegnati a redigere dei documenti d'intesa in cui eh, si mettessero in evidenza Tutte le opportunità che offre la collaborazione fra il mondo delle biblioteche da un lato e quello di Wikimedia dall'altro. E infatti poco dopo, durante la conferenza internazionale organizzata nel 2016 dall'IFLA, sono stati presentati due flat Paper sull'argomento, che era, per noi nel nostro ambito rappresenta un'innovazione eh, significativa, perché per la prima volta, dopo una serie di iniziative scollegate, eh, sono stati stabiliti e delineati in una forma ma ufficiale anche a livello internazionale eh, sia i principi che le attività di impegno comuni a entrambe le parti eh, ma perché i bibliotecari insomma dovrebbero partecipare a questa campagna eh, in primo luogo perché come sappiamo Wikipedia viene consultata ogni giorno da milioni di persone sappiamo che è il, il quinto sito più consultato al mondo eh, dopo eh, Google, Facebook, Youtube quindi giganti commerciali è praticamente il primo sito al mondo non commerciale, il, più, il più sito più, con, più consultato non commerciale. E fra i suoi lettori troviamo anche moltissimi utenti delle nostre biblioteche. Vi porto un esempio personale del centro bibliotecario di Ateneo dove lavoro, dove ehm, durante i corsi di formazione sulle risorse e i servizi che la biblioteca mette a disposizione degli utenti, alla domanda... Uh, dove fate le vostre prime ricerche sull'argomento della tesi? In moltissimi casi la risposta è stata Wikipedia o Google, che poi vi riporta a Wikipedia. Quindi, nonostante le migliaia di risorse istituzionali di qualità, moltissime delle quali sono anche digitali, quindi a portata di click, che i nostri utenti hanno a disposizione, inevitabilmente le loro ricerche eh, sul web passano per Wikipedia. Dunque, rendere questo strumento più affidabile apporta sicuramente dei benefici concreti su un numero molto più elevato di persone di ogni fascia culturale, soprattutto quelle più deboli che... Mh, Magari si fermano proprio alla voce wiki senza approfondire oltre e sappiamo questa cosa cosa possa significare in un ecosistema informativo in cui eh, post verità e, e fake news sono praticamente all'ordine del, del giorno. Dal punto di vista professionale sicuramente partecipare a questa campagna significa eh, imparare a usare Wikipedia, quindi uno strumento che io mh, trovo assolutamente valido sotto tanti punti di vista per noi bibliotecari, così come sempre anche gli archivisti, insomma tutti i professionisti della cultura legato al mondo, al mondo Mab eh, in questo caso ad esempio per la valorizzazione del patrimonio delle biblioteche eh, nello specifico, vi faccio un esempio l'anno scorso eh, durante la campagna Walibor Ref ho deciso di eh, inserire come fonti di Wikipedia molti link ai contenuti di Elea che è l'archivio aperto dell'Università degli Studi di Salerno quindi permettendo una disseminazione molto più ampia ampia delle raccolte della mia istituzione e anche un, un aumento sensibile del traffico eh, in entrata nel sito di Elea ma eh, la biblioteca stessa proprio come istituzione culturale, tutte le associazioni di categoria, quindi diciamo così gli, gli organi decisionali dovrebbero incentivare la partecipazione a campagne di questo genere perché eh, in questo modo entrano a far parte di reti internazionali quindi con una ricaduta positiva eh, a più si può dire sia in termini di aggiornamento del personale, sia per la valorizzazione e la disse, disseminazione delle proprie raccolte eh, e nonché ovviamente alla fine per offrire un servizio più qualificato alla propria utenza. E con questo voglio concludere perché voglio passare la parola a Chiara che ci fa entrare proprio nel vivo, nel cuore di questo webinar e quindi ci farà eh, capire come possiamo contribuire effettivamente. Chiara? Chiara? Ci sono, ci sono. Allora. Esatto. <ride> Mi ero mutata. Eh, allora, grazie intanto Alessandra e buonasera a tutti. Io vi devo condividere lo schermo, ehm, che è meglio del mio faccione, perché eh, vi faccio vedere nella pratica come si aggiungono queste citazioni, questi, queste fonti mancanti agli articoli di Wikipedia. Vi premetto, allora intanto condivido lo schermo. Eh, ok. Scusatemi. Ah, perché sono su Chrome, va bene. Mm -mm -mm. Ecco, lo vedete? Sì, qualcuno sì, mi dia consigli. Lo vediamo ben eh, benissimo. Okay. Eh, sì, la premessa al mio intervento è che tutto quello che vi dirò eh, lo trovate in qualche modo eh, riportato sulle pagine eh, di MetaWiki che eh, parlano di un Libunref. Eh, dato che non so quanto eh, gli ascoltatori siano, mh, abbiano familiarità con le piattaforme, mi soffermo solo a dire che MetaWiki è eh, un'enorme piattaforma eh, che raccoglie i progetti, le attività, i tool, che la comunità globale eh, sviluppa e porta avanti eh, a partire dalle dai vari progetti Wikimedia, quindi Wikipedia, Wikisource, Wikicommons e così via. E quindi, essendo, come vi hanno detto eh, Silvia e Alessandra, dei Wikipedia Lab di un progetto della comunità globale con le sue ramificazioni locali e linguistiche, trovate la documentazione su queste pagine. E è stata fatta di queste pagine una traduzione in italiano, a volte un po', eh, così un po' veloce, non sempre puntuale, ma se vi appassionerete al progetto, sicuramente potrete contribuire anche da questo punto di vista a migliorare la traduzione. Ora, ehm, per poter aggiungere le fonti mancanti bisogna innanzitutto capire come trovare gli articoli di Wikipedia che ne sono mancanti o carenti. E per fare questo lo strumento, eh, scusate però devo, ehm, adesso vi faccio vedere, lo strumento, ehm, adesso tornate, sì vedete me, Scusate, ma perché con Chrome devo passare tutte le volte alla scheda, a una scheda diversa? Um, è un po' brigoso. Comunque, lo strumento eh, più semplice, anche più divertente per trovare questi articoli privi di fonti è Citation Hunt. Uh, per uh, spiegarvi cos'è Citation Hunt, devo fare un passo indietro. Uh, tutti gli articoli o le parti di articoli ma che sono carenti di fonti sono segnalati, come vi sarete accorti se navigate su Wikipedia, da questo template, uh, che si chiama citazione ne necessaria, che viene visualizzato proprio con questo tag senza fonte. Tutti gli articoli eh, che hanno al loro interno il template citazione necessaria vengono automaticamente eh, categorizzati come informazioni senza fonte. Quindi tutte le pagine delle diverse edizioni linguistiche che, che rientrano in questa categoria, che hanno questo tag, vengono indic indicizzate da Citation Hunt. Eh, che poi ve le ripropone in maniera randomica e appunto un po' giocosa, nel senso che vi propone queste eh, citazioni che sono prive di fonti, se uno in qualche modo ha una fonte da aggiungere, dice ci penso io e viene rimandato, come vedremo, alla pagina, oppure niente, non, io non mi occupo di editoria, passo al prossimo. Eh, eh, Site Action Hunter è configurabile... Eh, ovviamente nel, eh, rispetto alla versione linguistica di Wikipedia su cui si vuole lavorare, ma anche si può in qualche modo restringere il campo di azione cercando un argomento su cui magari siamo più preparati o ad esempio su cui è specializzata la nostra biblioteca o il nostro settore. E, mh, faccio, ovviamente queste, questi argomenti altro non sono che eh, le, le altre categorie in cui le pagine di Wikipedia sono uh, classificate. Adesso faccio un esempio, uh, perché è quello che poi vi porto avanti tutto, uh, per tutto il webinar. Uh, informatici statunitensi, ovviamente il um, Citation Hunt mi propone soltanto le pagine senza fonti che riguardano gli informatici statunitensi. E non è tutto, eh, Citation Hunt eh, si può anche personalizzare, come trovate qui nel tasto su a destra, cioè si può creare una versione personalizzata di Citation Hunt. Come si fa? Eh, o Dato che abbiamo detto che Citation Hunt indicizza eh, pagine eh, prive di fonti, o si crea a mano, quando, eh, usando e inserisce un elenco di voci, un elenco di pagine senza fonti che magari rientrino in un argomento che ci piace, in più argomenti che ci piacciono, oppure usando Petscan. Ora vi faccio vedere anche Petscan. Facendo sempre questo doppio giochino, scusate. Mi raccomando, eh, intanto se avete domande in chat o col microfono, fatele pure. Scusa, Chiara. No, no, niente, certo, anzi. Ehm, PetScan è un altro tool sviluppato dalla comunità wikimediana che in realtà, eh, capirete presto, è uno strumento molto potente che può essere utilizzato per tantissime altre finalità. Ma lo usiamo anche per crearci, per crearci il nostro Citation Hunt personalizzato perché PetScan crea sostanzialmente... Liste di pagine, non soltanto di Wikipedia, ma anche degli altri eh, progetti, eh, semplicemente eh, scegliendo dei filtri su queste pagine. Dato che i filtri, vi dicevo, sono tantissimi, eh, le liste possono essere molto raffinate. Ora, per crearci il nostro Citation Hunt, eh, è, basta usare delle le sue funzionalità più basiche, direi. Innanzitutto la lingua eh, della, versione, della versione di Wikipedia su cui vogliamo lavorare, che nel nostro caso è il, ovviamente l'italiano, il progetto che è Wikipedia, e poi eh, ovviamente la categoria che ci interessa eh, primariamente sono quelle delle informazioni senza fonte. Poi possiamo eh, aggiungere, proprio per creare questa sottolista di pagine eh, su cui lavorare, una categoria, una o più categorie che ci interessano. Ora, ehm, scusate, faccio una premessa. Eh, se, per Come si fa a sapere quali sono le categorie? Su Wikipedia, eh, se, andate, se eh, vi posizionate nella maschera di ricerca e, e scrivete categoria due punti, <ride> Vi esco, diciamo, pian pianino, a parte che potete andare in categoria, categorie, e via, eh, da lì partite all'esplorazione di tutte le categorie di Wikipedia, ma diciamo, cercando categoria, due punti, e ad esempio io inizio a cercare biblioteche, ehm, Wikipedia vi suggerisce tutte le categorie, eh, diciamo, più o meno, che hanno il termine biblioteche. Quindi eh, a noi potrebbe interessare ad esempio lavorare sulle pagine senza fonti delle Biblioteche d'Italia. Quindi torniamo eh, qui, aggiungiamo la, la categoria Biblioteche d'Italia, e aggiungiamo la profondità, cosa vuol dire la profondità? Che eh, queste pagine saranno non solo quelle rientranti nelle categorie principali, informazioni senza fonte e di biblioteca d'Italia, ma anche nelle loro sottocategorie, perché eh, magari le categorie più alte sono troppo generali e quindi hanno poche pagine, troppe poche pagine. Quindi aumentiamo la profondità. Eh, questi due parametri possono essere eh, combinati in due maniere diverse, cioè fleggando sotto insieme... Eh, io avrò una lista di pagine che hanno sia il template Informazione Senza Fonte, sia la categoria Biblioteche d'Italia, mentre fleggando eventualmente su Unione, io ho eh, una lista che ha invece pagine che hanno sia tutte e due le categorie, ma anche soltanto una delle due e le varie sottocategorie. Quindi è chiaro che se fleggo sotto Insieme avrò una lista più corta, se fleggo Unione avrò una lista più lunga. Adesso ci mette un po'. Come vi dicevo, viene fuori in questo caso, anche perché Biblioteche d'Italia, non, non ci sono miliardi di pagine sulle Biblioteche d'Italia, in italiano, però diciamo viene fuori una piccola lista di pagine che ha un suo eh, identificativo. Quindi io mi prendo l'identificativo della lista. Ora devo tornare su Citation Hunt, perdonatemi. Sì, intanto che Chiara si è interrotto un attimo, dico per tutti quelli che stanno seguendo qui, eh, nella chat stiamo mettendo i link agli strumenti che sta mostrando Chiara, quindi sia Petscan che Citation Hunt. Così, insomma, se, se volete poi andare ai link, eh, li potete trovare facilmente. Esatto, eh, quindi in, mh, siamo su Citation Hunt, non so se vi ricordate, prima abbiamo eh, cliccato personalizza, importa da una consultazione di Petscan, qui mettiamo l'identificativo della lista che io ho generato con Petscan, e invio. E a questo punto Citation Hunt mi ha generato un, diciamo, un... Citation Hunt, che ha un una, una URL non permanente, nel senso che vale 30 giorni, eh, che sostanzialmente mi riproporrà appunto la mia versione di Citation Hunt. Capirete che questo è un, è un tool molto carino, soprattutto se si vogliono organizzare... Ehm, degli, degli editaton, degli hackathon, cioè quelle, mh, marat quelle che nel mondo wikipediano sono, considerate, sono chiamate le maratone di scrittura, in questo caso le maratone eh, citazionali, eh, nelle proprie biblioteche, sia solo con i colleghi, sia anche con, con gli utenti. Ehm, dopo tutta questa spiegazione dovreste aver capito che l'altro modo per... Ehm, per eh, avere un elenco di eh, pagine che non hanno eh, le, le fonti necessarie è eh, chiaramente quello di andare direttamente nella categoria informazioni senza fonte e eh, nelle sue sottocategorie. Eh, tenete presente che ad esempio eh, una delle, delle sottocategorie di informazione senza fonte più interessanti è informazione senza fonte per argomento, eh, per cui Diciamo, dove sono categori categorizzate per materia, eh, in qualche modo, tutte le pagine di informazione senza fonte. Ehm, una volta che abbiamo eh, individuato eh, la pagina da, priva di fonti, dobbiamo aggiungere la fonte. Quindi, eh, adesso io ho, ho trovato una, una di queste pagine, ve la mostro. Ad esempio questa qui. Ecco, questo è eh, un informatico, Kevin McNick, spero di pronunciarlo bene, è un informatico statunitense che io ho trovato, eh, la cui pagina mi è saltata fuori grazie a Citation Hunt impostando argomento informatici statunitensi. Questo, questo informatico statunitense ha nella sua pagina un'informazione ehm, priva di fonte, eh, relativa al fatto che a un certo punto scelse il soprannome Condor, dopo aver visto i tre giorni del Condor, che è un film che io amo moltissimo. Quindi, come si fa ad aggiungere questa fonte? Eh, dunque, si fa... Può loggarsi come meno, come no, eh, questa è diciamo, una regola generale di Wikipedia, che per modificare non è necessario essere utenti loggati, ma eh, loggarsi e quindi in, in qualche modo farsi riconoscere come editor eh, dà una garanzia di eh, affidabilità rispetto all'editor all di Wikipedia. Eh, questo non vuol dire chiaramente eh, che eh, si debbano dare, fornire per forza dei dati personali, ma eh, poter ricostruire la storia degli editing di, di un contributore è sicuramente, ripeto, garanzia di affidabilità nei suoi confronti. Eh, quindi ci si logga o non ci si logga e eh, ci si posiziona la... scusate, si clicca sul tasto modifica o modifica wikitesto, ma in questo caso... Uh, è molto meglio usare l'editor visuale, ci si posiziona... Sì, lo so, adesso mi potrei registrare, ma vabbè. Eh, cioè, mi potrei loggare, ma va bene. Eh, ci si posiziona lì dove andrebbe inserita uh, la, nota la nota bibliografica, come si fa normalmente in un testo, la nota a piedi pagina, e si sì, clicca sul, la, sul tasto cita. Ora, cita eh, suggerisce tre modi per fare questa citazione. Se, noi, eh, se la, la fonte che andiamo a citare ha un identificatore permanente, quindi un URL, un DOI, un ISBN, possiamo introdurre questo ISBN e eh, il, questo, il template genera automaticamente la citazione. Ora vi faccio vedere soltanto un esempio che però poi non salvo perché non è relativo a questa ehm, a questa fonte alla fonte che poi utilizzerò e, allora uso ad esempio un ISBN di un libro ecco lui mi riconosce dall'ISBN la, eh, questo libro che è la Cattedrale di Turing eh, e mi genera automaticamente la citazione. Io a quel punto devo soltanto cliccare Inserisci. Se invece non ho a portata di mano o eh, il mio, la, la mia fonte non ha un identificatore permanente, lo posso, inserir, posso inserire la citazione manualmente. Ma in realtà è un manualmente mh, è comunque guidato perché l, l, inserisco la citazione a partire da un template ehm, che ovviamente corrisponde al formato della mia fonte. Quindi se ho un libro userò il template libro, se ho un sito web userò il template sito web e, e così via. Eh, mi soffermo un attimo su questa cosa dei template perché... Ehm, Cliccando il tasto CITA in realtà eh, mi vengono suggeriti i template che più spesso vengono utilizzati. Ma in realtà si possono utilizzare tantissimi altri template CITA eh, perché ci sono, sono, previsto, mh, sono previste tantissime eh, fonti in tantissimi formati. Per inserire altri template CITA ehm, si va in inserisci Template. a questo punto io cerco il template che mi serve cita, eh, digitando cita mi vengono suggeriti tutti i template eh, che iniziano per cita e eh, ad esempio, eh, dato che stiamo parlando di biblioteche eh, posso poter, dover poter usare cita manoscritto che chiaramente mi presenta una serie di campi utili alla descrizione di un manoscritto che non saranno gli stessi utili alla descrizione di un sito web. Eh, mi permetto anche di fare un micro inciso, eh, perché io nella, diciamo, nella mia biblioteca mi occupo di web archiving, e, ehm, e quando, diciamo, eh, quando si, si citano i siti web... Eh, buona norma, sarebbe buona norma eh, citare in realtà la, la pagina diciamo archiviata di un sito web. Eh, questo perché, come tutti sapete, le URL spesso eh, dopo poco tempo o dopo un po' di tempo non sono più raggiungibili e quindi si rischia di popolare Wikipedia di una serie di fonti che a un certo punto non mandano più da nessuna parte. Quindi la comunità eh, wikipediana, wikimediana in generale, si sta molto interrogando su, eh, su, su come superare questo, questo problema e uno dei suggerimenti, una delle strade possibili è proprio quella di eh, adesso se lo trovo non mi ricordo più come si chiama archivio web, mi sembra. Eh, una delle possibilità è che, è che quando si citano i siti web, eh, in realtà di citare non la URL al sito vivo, ma la URL al, al sito archiviato. Eh, mi sembra che si chiami Cita Web Archive. Beh, lo troviamo, insomma, lo troverete. Eh, mi spiace, adesso mi sfuggerò un vuoto. Forse continuo. magari Ferdinando lo sa, io purtroppo non lo so. Ah, ecco, Ferdinando stava sì. scrivendo in realtà e, nella chat. Se vuoi aprire il microfono, dirlo direttamente tu. Sì, oltre al fatto che c'è l'Internet Archive Bot che ora passa automaticamente e mette direttamente i link all'archivio, eh, si possono citare, sempre usando il template Cita Web o Cita News o qualsiasi altro template che accetti parametro URL e poi c'è il parametro URL archivio e poi c'è anche il parametro data archivio e il parametro URL morto. Quindi uno può compilare già il parametro URL archivio, data archivio e poi mettere URL morto no. In questo modo viene salvato l'URL dell'archivio, altrimenti mette direttamente l'URL archivio e data archivio e viene, mostrato, viene inserito il link archiviato. Nel parametro URL, URL, eh, URL però, va sempre inserito il link originale. Grazie, Ferdinando, eh, per il supporto live. Eh, volevo dire questo, eh, dato che, diciamo, eh, per, per deformazione professionale ho un po' d'occhio su queste cose, eh, prima di eh, inserire l'URL alla al, versione archiviata del sito web, controllate la versione archiviata del sito web, perché chiaramente i servizi diciamo gratuiti, come la, come la Wayback Machine di Internet Archive, eh, non sempre archiviano correttamente tutte le URL, eh, per, perché in realtà il Web Archive è, Archiving è un'attività un parecchio complessa. Quindi spesso mi sono ritrovata pagine di Wikipedia con, che, ma, che mandavano a, una, a un URL archiviato dove, però, sostanzialmente non c'era quasi, quasi niente. Quindi prima di, di, inserire questo, di fare questo inserimento controllate che anche la versione archiviata del sito sia effettivamente archiviata bene. È un po' il problema del fatto che, eh, come diceva Ferdinando, esistono anche dei bot che girano e, e a, integrano con la versione archiviata le citazioni delle URL vive, eh, però i bot non, controllano, non fanno controlli qualità sull'archiviazione. Eh, ok, quindi... Ah, e poi scusate, un'altra cosa che eh, magari vi può interessare, dato che come diceva Silvia ci dovrebbero essere tra di voi anche degli archivisti, eh, mi sembra che non sia ancora stato tradotto, ma non ho controllato di recente, esistono anche ad esempio dei template per citare i documenti archivistici, quindi con tutti i campi che competono a una descrizione archivistica, il fondo, la serie, la filza e tutte queste altre cose qui. Quindi torniamo sul eh, nostro inserimento fonte. Eh, cito, cito in maniera manuale, cito un libro. Ora io eh, ovviamente ho trovato una cosa eh, online, perché in questi giorni in cui ero a casa, cito il genio criminale, eh, quindi il genio criminale. Aggiungo ulteriori informazioni, ad esempio... L'autore è Carlo Lucarelli. Per ora inserisco questo giusto per farvi vedere, poi tornerò a completarla. A questo punto ho la mia citazione, cancello il template citazione necessaria, perché non è più necessaria, e vado a pubblicare le mie modifiche. In, que, in, questa, in questo momento aggiungo il mio hashtag un lip ref, pubblico le mie modifiche. Finito, in realtà è abbastanza semplice. E direi che chiudo se, dopo, così, magari lasciamo spazio a eventuali domande facendovi vedere eh, due, due cose, due. Uh, tool che magari vi possono tornare utili se volete organizzare ehm, degli eventi eh, relativi a un Libunref che sono la dashboard degli eventi, eh, di Wiki, eh, diciamo, relativi, eh, degli eventi Wikimedia quindi sempre legati a MetaWiki eh, non ve la faccio vedere nel, nel dettaglio però diciamo è una specie di agenda condivisa sul, nella quale potete inserire gli eventi che organizzate, vi verranno richieste alcune cose, tipo anche eh, è legato a qualche campagna in particolare, in questo caso un ref, e serve non solo eh, a comunicare alla comunità globale che state facendo questi eventi, ma anche e soprattutto a mh, creare un archivio di eventi eh, che poi possono essere riutilizzati, da cui si può prendere spunto per, per le proprie attività. Infine eh, vi faccio vedere in realtà quella, una, il tool che ha citato prima eh, Alessandra, ehm, qui, che è eh, il, ehm, il Wikimedia Hashtag Tool. Nel qua, dal quale potete eh, diciamo, estrarre statistiche di eh, progetti a cui ovviamente è legato eh, un hashtag. Quindi eh, proviamo, eh, si mette l'hashtag, si cerca la versione linguistica, si selezionano le date, ad esempio selezioniamo le date della scorsa edizione, quindi 15 gennaio 5 febbraio 2020, e eh, Da qui diciamo eh, posso tenere monitorata eh, o comunque eh, vedere a posteriori come è andata eh, la campagna. Adesso è un po' lento, però eh, come vi diceva eh, prima Alessandra, la scorsa campagna ha visto in Italia una partecipazione un po' limitata, nel senso che è vero che sono state fatte 134 revisioni però eh, in realtà sono state fatte dagli stessi sette utenti eh, che come vedrete qui, adesso arriva fra un po', sono proprio eh, Alessandra e eh, il suo team e un piccolo team di Bake, eh, un piccolo ma molto attivo team di, di Bake. Quindi la speranza è che alla fine di questo webinar voi tutti vi appassionate. e partecipiate a questa edizione di un Limbo io ho finito se ci sono grazie, domande grazie mille Chiara intanto allora mh, se ci sono domande vi dico appunto di intervenire liberamente o scrivere in chat io vi dico solamente un'informazione di servizio appunto eh, ho messo i link ai tool che ha, eh, che ha mostrato Chiara nella chat eh, però appunto visto che c'è chi ci segue su Youtube ehm, e chi Può vedere qui su gizzi eh, vi dico che comunque vi, vi manderò i link anche nella mail con la registrazione saranno anche presenti sotto al video di modo che se poi li, li vorrete usare utilizzare li, li trovate tutti insomma anche cercando diciamo pet scan, wikimedia vi arrivate al all'url giusto è abbastanza facile però comunque vi eh, esatto vi mandiamo una mail con i link se qualcuno ha domande, questo è il vostro momento. Mm -hmm. e, um... Salve, buonasera a tutti. Eh, io sono Dimitri, del gruppo Abruzzo Wikimedia. Volevo giusto una verifica. Io, mentre, mentre voi facevate... Mentre, dunque scusate i nomi, eh. Chiara spiegava, io ho provato a fare in diretta una, ho provato a fare, eh, e quindi ho inserito, ho fatto la ricerca su, su personalizza, in porta da una consultazione PET scan, eh, ho poi inserito i dati. Adesso dentro, all'interno di, all'interno Citation Hunt mi avverte che stai navigando una modifica di Citation Hunt con un numero limitato di articoli. Giusto, quindi ho fatto bene. Quindi io sto navigando dentro questa categoria che ho creato in cui non ci sono delle fonti. Io ho messo Abruzzo, no? eh, perché io lavoro alla Delphico. Sì, cioè ti suggerisce il fatto che tu stai navigando nella tua versione di Citation Hunt okay. e ti proporrà soltanto le citazioni dalle pagine che tu gli hai passato. Okay. E quindi se Perfetto. puoi tornare alla citation ant generale. <ride> esatto. Perfetto, non lo volevo capire se la se questa scritta era, era, era esatto. giusta. Esatto. Scusate, grazie, grazie esatto. tanto. Allora, se non ci sono altri interventi... Ah, ecco, eh, c'è una domanda eh, da, da Annalisa che mi che scrive nella chat. Diceva intanto che è la prima volta che si avvicina così al retroscena di Wikipedia, che è molto contenta di partecipare a questo webinar e voleva chiedere se è possibile partecipare anche se non si è bibliotecari eh, impiegati presso un'istituzione, ma, ma se si è freelance. Io direi che potete rispondere voi, diciamo, non so se Alessandra vuoi rispondere sì, tu. Sì, assolutamente, assolutamente, questa è una campagna aperta a tutti ovviamente è, è rivolta per lo più ai bibliotecari perché sono quelli che generalmente hanno, maggior, hanno eh, maggiore familiarità con le fonti e comunque si trovano proprio a contatto fisico con, eh, con centinaia di fonti quotidianamente quindi è una campagna rivolta ai bibliotecari soprattutto ma in realtà è per tutti anzi, anzi eh, se, se si fa qualche ricerca pure sui, sui social ad esempio su Twitter, eh, vedrete che ci sono eh, tantissime persone che non, non sono semplicemente volontari di Wikipedia, che eh, l'hanno fatto senza appartenere a nessuna istituzione, senza essere bibliotecari, senza fare praticamente nulla. Eh, quindi veramente lo devono fare, tu cioè lo possono e lo dovrebbero fare tutti, insomma, quindi assolutamente... Sono Susanna, vorrei solo aggiungere una cosa, eh, vorrei aggiungere che la filosofia è che chiunque ha qualche cosa, ha una conoscenza e la vuole condividere, siamo felici che lo faccia. Non, non, non, ci, non ci interessano titoli, etichette, istituzioni. Cioè, lo spirito wiki è assolutamente questo. Ottimo. Eh, sono, allora Carla sì. voleva Aspetta. fare una domanda? Ah, ok. Car eh, Carla, ci sei? Sì ci ecco, sono, ci sono cioè, poi non so se e... c'era qualcun altro che voleva parlare magari dopo la domanda di Carla intanto grazie, grazie, grazie sono contenta di vedere questo pool di donne che è attivo come anche ringrazio Susanna per il suo contributo live e quindi grazie veramente e noi mh, volevamo mh, fare una cosa del genere per l'Abruzzo volevamo proprio lanciarla come attività coordinata no, da proporre La, ai bibliotecari, intanto un consiglio pratico conviene preparare prima, fare un check noi comunque in relazione alle biblioteche d'Abruzzo, ad alcuni personaggi, eh, perché ovviamente dobbiamo poi avere a portata di mano le fonti, cioè noi possiamo dare le istruzioni ai bibliotecari, però preferisco fare intanto un piccolo progetto un po' più strutturato per poi eh, eh, muoverci. Quindi, cosa ci potete consigliare? Parlo per la categoria dei bibliotecari, delle persone che hanno quindi le fonti a disposizione, quindi piuttosto che andare a cercare sul web. Grazie. Chiara vuoi rispondere tu o dico io? Chiara. Vai Alessandra, <ride> che tu hai organizzato tante campagne. <ride> allora... Carla, ciao prima di tutto, ti saluto. Eh, io, mh, noi abbiamo fatto in vari modi, cioè ogni volta abbiamo partecipato alla campagna in una maniera diversa. Eh, generalmente, allora, non è semplicissimo eh, trovare mh, delle fonti in quel momento su quel dato, eh, su quella data affermazione. Eh, ad esempio, Citation Hunt, che è utilissimo, eh, io generalmente lo utilizzo attraverso le categorie cioè io mi scelgo comunque un ambito più ristretto su cui magari ho personalmente magari una preparazione migliore o semplicemente ho a mia disposizione delle fonti a portata di mano e tendo a battere quell'ambito preciso perché mi è capitato con citation hunt di stare una settimana una settimana a cercare un'informazione eh, per, per risolvere un solo, eh, una sola mancanza di fonti ed effettivamente diventa anche frustrante da un certo punto di, di vista quindi dal Punto di vista pratico, eh, io consiglio vivamente di eh, restri restringere un po' il, il campo e il andare per categorie aiuta tantissimo. E poi, proprio come ti dicevo anche eh, precedentemente, eh, è molto interessante anche eh, inserire i link, ovviamente sempre eh, lì dove ce ne, ce ne, ce ne sia bisogno, ehm, delle proprie collezioni digitali. Perché è un modo di valorizzare in qualche modo le proprie collezioni digitali, di farle uscire dal, eh, come dire, dal, dal guscio, dalla gabbia, se possiamo dire, dei, eh, dei, siti. Nel momento, dei siti, diciamo, delle università. È, è, in, è sicuro che nel momento in cui... Queste informazioni, queste fonti vanno su Wikipedia, hanno un pubblico veramente assolutamente più ampio di quello della, della, dei propri utenti. Quindi io consiglio comunque di eh, organizzare in, due, in questi due modi. Sì, ti leggo in chat, giusto puntare anche sui legami digitali, eh, sì a me piace molto inserire i link um, all'interno all delle citazioni bibliografiche in Wikipedia perché mi piace l'idea, che eh, l'utente che sta leggendo, il lettore, insomma, possa con un solo clic andare alla, alla fonte principale, alla fonte eh, che ho citato. Quindi io preferisco sempre inserire il, il link alle biblioteche digitali, archivi digitali e quant'altro. Ok, non so se eh, qualche altra domanda. C'ero ecco. io che volevo integrare un attimo, dire una cosa, eh, sono Silvia di nuovo. Eh, no, rispetto a questo, ne abbiamo discusso anche dentro la biblioteca di Wikipedia, perché sappiamo bene che in certi ambiti disciplinari trovare archivi aperti eh, è, è, è piuttosto, di articoli anche di libri in accesso aperto è eh, piuttosto semplice in certe aree disciplinari è molto più complicato eh, quindi eh, però ecco proprio per questo forse sono anche le aree no, che hanno più bisogno perché spesso sono eh, costruite da wikipediani che hanno maggiore difficoltà accesso alle fonti. di accesso alle fonti sono quelle che spesso sono eh, sc scarsamente popolate dal punto di vista della bibliografia e anche delle fonti eh, citate all'interno del testo. Per questo tenete conto quello che dicevamo all'inizio, cioè il collegamento con Nilde. Quindi anche chi non lavora in biblioteche, che non ha accesso a fonti a parte quelle che si trovano in accesso aperto sul web, eh, chi lavora in biblioteche in modo appunto libero professionale, chiunque, chi gli Wikipediani, chiunque si affacci per la prima volta anche utilizzare il servizio previsto dalla biblioteca di wikipedia quindi dove noi possiamo sia supportare la vostra ricerca bibliografica ma anche farvi avere direttamente il documento in formato digitale che in quel caso potrà essere eventualmente eh, arricchito come citazione ma se non è, se è come dire come su una rivista pubblicato su una fonte coperta da diritti non può essere eh, ovviamente caricato anche per, per darvi una mano, anche il riferimento no? fra le varie eh, suggerimenti che magari nella registrazione potranno essere disponibili, eh, no? direi di inserire anche la email, per ora abbiamo il canale dell'email della biblioteca di Wikipedia che è biblioteca.wikimedia.it lo sottolineo sia appunto per chiedere eventualmente un aiuto per recupero di citazioni e anche aiuti tecnici perché capisco che a volte no, il vedere no, strumenti tecnici da usare, cioè software da usare, eh, per alcuni può essere un disincentivante. Ecco, quindi eh, un ulteriore incoraggiamento a non farvi prendere dal panico di fronte agli strumenti ma a buttarvi e a, e a approfittare di questa occasione di scoprire Wikipedia se non l'avete già fatto dietro le quinte grazie Silvia non so se Ferdinando voleva parlare e magari con lui farei fare l'ultima domanda a lui e poi chiuderei quindi no, vorrei chiedere uh, il servizio della biblioteca Wikipedia quindi uh, può fornire anche Articoli da giornale, per esempio, avevo visto l'altra volta che mancava. Si citava una fonte dell'Avvenire 2007? C'era scritto sull'Avvenire 2007, Tizio. Ho detto questo. Mm -hmm. Sì. Pro, mi sei, eh, sì. Eh, hai finito? No. Mi sono sì, sì, sì, per... sì. Ah, ok. Eh, sì, allora diciamo tramite Nilde, appunto, noi siamo in grado di offrire. Eh, ai wikipediani l'accesso a tutti i servizi di, digitali di digitalizzazione delle biblioteche italiane eh, quindi siamo un nodo della rete NILDE come altri eh, cioè normalmente mh, questo è un circuito che eh, funziona molto per le biblioteche accademiche ma in parte anche per le comunali, come funziona? Eh, Ferdinando fa una domanda alla biblioteca di Wikimedia e dice vorrei avere accesso all'avvenire del 2007, la biblioteca di, di Wikipedia, anzi non di Wikimedia ma, poi, eh, ma diciamo, eh, di chiunque abbiamo ricevuto domande anche da eh, volontari di altri progetti eh, fa inoltre la richiesta di Ferdinando ad una biblioteca del circuito che ha quella fonte, in questo caso l'avvenire del, del 2007 che quindi può eh, scannerizzarla eh, l'articolo arti, in formato digitalizza, digitalizzato non digitale, eh, in quel caso è una scansione, viene inoltrato a eh, Ferdinando e questo vale, quindi questo consente l'accesso a tutte le Potenzialmente a tutte le eh, collezioni, eh, non solo le, le, le collezioni non digitali delle biblioteche, di, per richiedere parti di libri, per esempio capitoli di libri o, eh, o, di, eh, o articoli da periodici, ma anche quegli articoli ovviamente coperti dal eh, copyright, eh, noi diciamo purtroppo, ma eh, così è per ora, eh, che sono, come dire, in banche dati, non sono accessibili se non in banche dati a pagamento e quindi eh, si apre un, uh, un potenziale di. Eh, molto, più, molto più vasto di pubblicazioni rispetto a quello che si può trovare liberamente su web segnalo un'altra cosa in particolare ai wikipediani ma a questo punto tutti i presenti che auspichiamo lo, lo siano già o lo diventeranno che esiste un servizio della biblioteca di wikipedia che consente di eh, avere accesso anche alle grosse banche dati disciplinari la, The Wikipedia Library, quindi la casa madre, ha stipulato accordi con i maggiori eh, editori eh, internazionali di pubblicazioni, quindi eh, si va da Springer a Elsevier, tutti quanti, quindi volendo si può anche chiedere eh, un accesso per un periodo limitato di tempo, ma assolutamente gratuito per i wikipediani, mentre que questi grossi gruppi editoriali strozzano e, e sono gli strozzini delle... Eh, biblioteche soprattutto accademiche eh, un accesso limitato a un periodo di tempo per usare le banche dati per scrivere fonti eh, per scrivere voci in un ambito disciplinare specifico ne so voglio scrivere voci sulla musica medievale avrò accesso a, ad alcune banche dati di questo tipo quindi anche questa è un'opportunità notevole eh, da che vi segnalo perché obiettivamente davvero fa Equipara lo status di wikipediano a quello di un appartenente alle comunità accademiche. Quindi, eh, insomma, mi sembra un'opportunità da accogliere, soprattutto se siete redattori molto attivi. Ok. Eh, sì, Chiara, di per dire qualcosa? Sì, volevo soltanto aggiungere, eh, diciamo, non per frenare l'entusiasmo, ma per dare il quadro completo che eh, per accedere a questa possibilità, in realtà, proprio perché di solito gli editori si fanno strapagare, quindi sarebbe troppo facile dire sono un wikipediano, datemi l'accesso, eh, bisogna, in qualche, bisogna eh, diciamo, dimostrare di essere un wikipediano molto attivo, quindi bisogna avere all'attivo un tot di modifiche, su un tot di pagine, eh, insomma c'è tutta una, una procedura, una selezione <ride> da passare. Sì, sì, certo, non è, eh, non è, è uno, così complicato insomma. No, no, no, cioè, se uno effettivamente è un wikipediano, le di solito ha queste credenziali, però è, è bene eh, dare il quadro completo. Certo, sì, hai fatto bene, non avevo... Insomma. Ottimo. Ottimo. Beh, sicuramente Fe Ferdinando, nonostante la giovane età, ha tutte le credenziali <ride> per fare richiesta. Ehm, va bene, eh, allora io direi che eh, intanto ringrazio Silvia, Chiara e Alessandra eh, che veramente sono state oltre che molto precise e esaustive, anche favolose a mantenere i tempi, che è un grande pregio e quindi le, le ringrazio ehm Intanto appunto mi sembra che questo argomento sia assolutamente di, di interesse eh, e in qualche modo la campagna potrebbe quasi chiamarsi One Human, One Reference, nel senso che l'invito poi è a contribuire a, a tutti quelli che sono in grado di farlo. Poi i bibliotecari sicuramente sono più agevolati, ma con un servizio come la biblioteca Wikipedia possiamo essere tutti un pochino eh, bibliotecari, ecco. Ehm, io eh, vi ricordo che eh, anche le prossime settimane ci saranno degli appuntamenti con, con i nostri webinar. Eh, settimana prossima, venerdì alle 5, eh, parleremo di licenze libere e immagini con l'avvocato Ciurcina. E il venerdì successivo, invece, parleremo di ehm, eh, collaborazioni con le istituzioni culturali, quindi Wikipedia e le istituzioni. E le istituzioni culturali con Marco Chemello che è ed è stato un wikipediano in residenza presso tanti musei e istituzioni culturali anche presso una biblioteca che è proprio BEIC ehm, ultima cosa che vi ricordo poi vi lascio al fine settimana ehm, come diceva la mia collega Marta in apertura eh, anche quest'anno Wikimedia Italia organizzerà una summer school Ehm, sui progetti GLAM, quindi quelli con i musei, biblioteche e archivi, eh, quindi per insegnare a bibliotecari, funzionari, operatori museali come utilizzare i progetti Wikimedia in modo efficace. Eh, sarà dal 6 al 10 luglio, molto probabilmente con una modalità di didattica a distanza, quindi vi terremo aggiornati su, su questa iniziativa. E grazie a tutti e buon fine settimana anche a te